Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul nuovo video settimanale dalla stazione di Tachihi dove sono andato a fare una buonissima colazione da Egg and Pinks la scorsa domenica ecco qui che mi sono preso questo buonissimo caffè e questi buoni egg benedict io con l'avocado e il salmon e il mio amico con lo spam poi ci siamo presi queste deliziose e leggerissime 5, 5, pancake che abbiamo decorato con il gawa e il cocco Successivamente sono andato a fare un teroteru bozu. E voi mi chiederete, ma che cosa sono questi teroteru? Ecco, queste sono delle bambole tipiche giapponesi che magari avrete visto su qualche anime. Che praticamente si appendono eh, magari nei giorni di pioggia per evitare che i giorni successivi piova. Quindi spesso i ragazzini giapponesi le fanno e le mettono proprio davanti alle case nella speranza che non piova. Qui la folla qui? E eh, dov'è? Mettila a te, mettila te, a ah, qui? E non esce, <ride> e non esce, ah, me l'hanno data rotta. Ma funziona? Sì, si, li vieni a schiacciare. Eccola qua, eccola qua. Non spara con Ecco qui, probabilmente sentirete Aurora che mi aiuta a fare questa bambolina. Questa parte no. No. ok, oh. con un Oh, ma è normale? No, ma è troppo grossa, non è? No, mi viene una mela, mi diventa un aringo <ride> Questa bambola altro non era che un monaco Il quale avrebbe dovuto far smettere di piovere attraverso le sue preghiere Che purtroppo non ebbero successo E quindi lo impiccarono Questa bambolina è un impiccato oh. E <ride> eh, come si fa a fare la bocca? <ride> è enorme Eh? <ride> sì. eh? Guarda che carina! Bene! <ride> non è stato facile scegliere la bocca e adesso passiamo ai capelli. Carina, no? Oppure li facciamo una sciarpa, non lo so. No, era carina la testa. Così? Un po' da Einstein. <ride> Com'è che glielo mettiamo? Ne gli mettiamo tanti così o.. Bello moja moja, no? Moja moja! Moja moja! Vai, guarda! Bello, no? Eh, non è venuto ma carina! Ed ecco qui il risultato finale: beh, che dire. Devo dire che ho trovato un nuovo talento che non sapevo di possedere: quello di fare queste bambole tero teruoso. In ogni caso si attaccano così, ecco, mettetele davanti alle porte, provate anche voi a farle in Italia perché magari smette di piovere, non so se sta più piovendo in questo momento. Terminata la nostra bellissima eh, escursione, creiamo le bambole, siamo andati a prenderci un caffè. Ecco, questo è il caffè che ci siamo presi, la mia amica si è presa invece uno smoothie, io mi sono anche preso una tart cake, e poi siamo andati a cena, perché ovviamente dopo la, la merenda è eh, la cena. Cena, siamo andati a mangiare lingua, lingua bella fatta alla piastra, con un po' di zucchemono, questo riso, ehm, e ecco a me mangiare la, la ghiutà, mi piace mangiarla così in tinta Che è buonissima E poi con un po' di riso, mm, che buono, mi viene fame solo a guardare queste immagini Nel giro di pochi secondi è finito tutto Terminata la cena mi sono spostato in un'altra località Sono andato a Koenji in questo bel ristorantino eh, Con una vista tra l'altro molto carina perché era mh, verso il tramonto Quindi mi sono preso un buon... Boccale, di, boccale, bicchiere di vino Un po' di olive Poi il tramonto era meraviglioso ancora di più Si è fatto una certa Poi mi sono preso altro alcol Questa che sembra pasta ma è stata fatta col cognac Quindi ha pochissime calorie E poi una tartina con anche dell'avocado E per restare leggeri anche una eh, Come si chiama questa in italiano? Winna, una sanciccia Vabbè Questa era più o meno eh, la mia domenica scorsa Bene ragazzi e siamo arrivati alle chiacchiere di fine video parte del video che a molti di voi probabilmente non interesserà ma sono sicuro che tra voi ci sono chi mi segue con più accanimento, con più fedele, i più fedeli rimarranno con me a ascoltarsi. Questi discorsi sulla mia vita a fine video. Bene, ragazzi, spero che vi piacciono questo nuovo format di video in cui vi faccio vedere che cosa ho fatto nella domenica e vi faccio anche vedere un po' di un po' di piccolo Giappone, quello che capita nella mia vita, e in più vi posso aggiornare su quello che faccio. Allora, dove eravamo rimasti la settimana scorsa? Eravamo rimasti che vi avevo detto che avevo finito tutti gli esami della magistrale e che avevo iniziato un nuovo lavoro bene ho completato la mia prima settimana è andata molto molto bene devo dire mi sono divertito un sacco sono anche riuscito a scrivere una canzone che mi hanno commissionato quindi veramente l'idea di riuscire a fare due lavori insieme è incredibile e anche la possibilità di, di poter condividere qua le mie esperienze con voi non sapete quanto mi fa piacere anche perché in questo periodo veramente essendo così impegnato sto facendo veramente fatica a incontrare delle persone e posso solo uscire la domenica e quando esco la domenica come avete potuto vedere in questo video vi porto con me quindi avere questo piccolo spazio in cui posso parlare con voi mi dà una gran gioia anche se poi vabbè, le visite sono quelle che sono perché ovviamente non ho il, la possibilità di poter registrare video migliori ma mi sto abilitando per poterlo fare quindi spero la prossima settimana di potervi fare un video in cui mi faccio vedere magari scegliete voi di che argomento parlare tanti mi avete chiesto um, di parlare del mio workout come mi alleno eh, su quello ci sarà un video a parte perché devo dire che sto facendo un percorso con un personal trainer che mi sta anche seguendo con la dieta non ho mai avuto gli addominali scolpiti come in questo momento e devo dire che è tutto merito suo in realtà devo dire che avere cioè allenarsi è molto legato all'alimentazione, cioè io mi ricordo che facevo molto più fatica in palestra quando avevo il fisico meno tonico che adesso e solamente perché ho cambiato l'alimentazione vabbè in ogni caso questo è un discorso che non credo vi interessi particolarmente, però so che ci sono delle persone a cui interessano anche queste cose. Che dire, non lo so, voi come state? Spero tutto bene. Io adesso non lo so, devo dire che mi sto ancora riabituando a questa situazione, perché voi dovete sapere che io in realtà sarei dovuto essere in Italia in questo momento, sarei... Quando è che dovevo arrivare? Dovevo arrivare il 18 di giugno, avevo già comprato il biglietto e invece non ho potuto rientrare per questa offerta di lavoro un po' ma poi anche un po' per il discorso comunque anche della pandemia eccetera perché non sapendo comunque quello che sarebbe potuto succedere ci sarebbe stata la possibilità che io non potevo più rientrare in Giappone perché da quel che so non, non è completamente aperto adesso so che stanno facendo comunque molti più vaccini che è una cosa positiva però comunque è ancora una situazione piuttosto difficile ecco Dire Io vi ringrazio sempre per seguirmi e sostenermi E spero che vi possano piacere questi video Se avete delle richieste magari se volete che vi porti in qualche ristorante speciale Ditemi se volete che vada a mangiare sushi magari per il prossimo video Non so ancora cosa farò domenica ma sto pensando di andare a Chinatown magari Oppure mi piacerebbe andare a scalare il monte Takao Quindi ragazzi scegliete voi quale di queste due cose boh preferite che faccio e poi magari boh, questa domenica tra pochi giorni andrò a farla e vi farò il video la prossima settimana